Allora qua ragazzi, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti Allora, nuovo video, vlog, come state? Spero bene E dunque, allora, oggi è un altro video vlog E dopo, se riesco a fare un video ASMR Non vi prometto niente, però ci provo E nel frattempo, eh, adesso rifaccio la mia bella camera Come potete ben vedere, è tutta disfatta, infatti Ora la rifaccio e vi poggio da dove parte, aspetta un secondo. Ecco, ecco qua, allora. questo perché vedete come sono, sono in pigiama, mi vesto e ci vediamo dopo, dai. Nel frattempo avete visto che mi ho lavato la faccia, mm, i denti ho evitato di, vederli, di, fatti, di farmi vedere come mi lavo perché tanto non ha senso, lavarla si tende sempre davanti a voi. Eh, mi sono anche un po' struccata, struccata le sopracciglia perché la mi comandava di, di tenermi tutte le sopracciglia tutte... Mh, ridefinite male perché erano un po' struccate da ieri ma non ho finito di sfocarle cioè non mi sono struccata bene praticamente ieri sera e avevo ancora tutta l'impronta della matita e del gel fissante sulle sopracciglia ecco perché mi sono finita di struccare stamattina già e niente adesso mi sono vestita e, e nulla mi sono tutta vestita e vedete c Ho i miei pantalakins, eccoli qua, questi PomPricks e questa maglia di Pom Prix. Questa non c'entra niente perché è, per, è un antisudore. Per ehm, questo era un mini video vlog per parlare un po' con voi, per farvi un po' di compagnia. E quindi che dirvi? Non lo so oggi che programma ho in, in, in mente, volevo fare tanti video ma poi non so quanto fino a quanto me li guarderete, quindi farò video brevissimi oggi, video molto brevi, non so che video farò. Spero di fare video brevi perché vi possano piacere e, e nulla. Ah, ho anche video di... No, video, sto dicendo prodotti terminati. Non so se sono della casa, non ne ho idea, quindi farò dei video che mi possono interessare, se possono interessare perché non lo so, sinceramente, non ne ho idea. Già quindi, niente, ragazze. Io adesso stoppo col video perché sono già 7 minuti che parlo di video e, e nulla. Quindi, vi auguro una buona settimana. Anzi, no, no, no, no che sto dicendo una buona settimana. Vi auguro una, vi auguro una buona giornata. E ci vediamo al prossimo video. Anzi, dopo di questo, ciao. Un bacio. Supportatemi con un like, un commento qua sotto. Qui. E iscrivetevi e mettete la campanella per non perdere i prossimi video. I miei, i miei prossimi video aggiornamenti su questo canale YouTube. Ciao. Ah, mi piacciono le mie moglie. Questo è un ghietto che mi ho fatto ieri, precisamente. Aspettate un attimo. Un attimo solo. Mi l'ho fatti con questo smaltino qui che è costato 7 euro o qualcosa. Okay. 7 euro o qualcosa è costato questo smalto della My Nails Keratina Plus. Vabbè, ho preso in farmacia comunque questo qua. Pop. Molto bello. Mi piace tantissimo, vedete. Belle, belle, belle. Da morire si intona tra l'altro con la mia maglia vedete si sì. e niente ragazzi adesso vi lascio e ci vediamo in un altro prossimo video ciao